Oh. Ma, che è? Ma che è? No, va Salve. Salve. Buonasera. Eh, chi siete? Eh. Chi siete? <laughs> chi no. siete? Eh. Lui eh. mi hanno detto che un certo bb mi ha dato fastidio. Eh sì, tanto ah. fastidio. Ma non inizi che la a bussare, ho forza sì, voglio Martella, siamo. martella, una continuazione. Ma, martella? Sì, sì. È eh, non col martello, No, eh. no, no, ma. ma... la non è il mio bomba E no. mi è buon bambino, nei tricchiati. Ah, lo posso minacciare! E fitti fitti! Lo posso minacciare? Minacciato, non è colpa. Sì, ma voi che, che devo dire? Chi l'ha minacciato? Chi siete? con guapo e coffee! Guappa! Chi yeah, yeah. oh, ah, yeah. signor guappo. Chi? Yeah. Signore Guappo, grazie, pre, Voi, pre. ci liberate da BB allora. Non me ne raccombere, non mangiò voglio, maniccio. Sì, ma non fatelo male però, cioè con le buone. Allontanatelo con le buone. Ma non me la racconto, non scassotto. No, no, no, con le buone. Ho vabbè, detto. vabbè, comunque. Eh. Eh. Quindi possiamo stare tranquilli. Sì, sì, sì, mani tu, manica. Ah, perfetto. Arrabbi arrivederci, vabbè. arrivederci. No, no, arrivederci, la città si metta a me. Arucca. Eh ma no, non posso, non posso. Eh. Come non posso? E eh non possiamo? Eh. Oh, ma io sono guapo! Eh ma non ci servono guappi non ci servono guapi! Eh, ma io sono. Io sono guappi, si può. Sì, guappo, c'è ci visto. io non vi pigliate cosa guappo Qua capa un Qua, a me, è che c'entra? Eccetto! Eh, io sono guappo della sì! Ma non ci serve guapo! E sceso sono oh, Che che? Che? Ma, ripeta, uh... guappo, ripeta quello che ha detto! No, ma me la gai noi, tu! Eh? Guappo! Me la Guappo! <ride> BB <ride> Ma non si fa neanche le imitazioni